È una realtà bella, viva, ricca di nuovi stimoli e si incontrano anche tante persone e c'è modo di poter scambiare idee. Ho intercettato questa grande famiglia, è stata una vera scoperta. È stato bello trovare persone e condividere la tua stessa realtà, le tue stesse problematiche, le stesse difficoltà, ma anche la bellezza e la libertà di essere freelance. Freelance Camp assolutamente è stimolante perché è fatto di persone che cercano sempre uno sguardo oltre, al di là. Freelance Camp è una rete che ha senso nella misura in cui eh, fa crescere la rete di tutti e coinvolge eh, persone, esperienze, storie eh, da tutta Italia e non solo.